Noi oggi parleremo di Commons, che uh, come probabilmente già sapete, però è bene ribadirlo, è il uh, progetto della, di Wikimedia, Wikimedia Foundation, per ospitare i file multi multimediari, che sono liberamente utilizzabili uh, e caricabili da chiunque. Ora, questo con alcuni se. Uh, L'idea è che ci sono tantissimi file a oggi erano più di 61 milioni uh, tutti quanti sono liberi quindi esattamente nello stesso senso che per Wikipedia o per gli altri progetti libero vuol dire che è liberamente riutilizzabile sotto i termini di una licenza libera e uh, che si possono liberamente modificare esattamente come le pagine di Wikipedia e liberamente ridistribuire sempre rispettando i termini di licenza qui c'è un link che beh, la, uh, sarebbe l'indirizzo commons.filetypes su commons, che elenca tutti i tipi di file multimediali che ospita la piattaforma. Ci sono le immagini, ci sono i suoni, ci sono i video, quindi tutti i file multimediali che potete caricare, i libri, quelli che finiranno su Wikisource, e così via. Alcuni uh, formati sono accettati altri magari un po' più esoterici, anche se il déjà vu è abbastanza esoterico per me, eh, altri formati no. Comunque in questa pagina, che se volete segnare, ritrovate più o meno tutto quello che ospitiamo. Ovviamente non ospitiamo tutto. Commons ospita contenuti multimediali di carattere educativo. Cioè non è un sito di hosting libero tipo Flickr o altre piattaforme. Niente foto private, non caricate le foto delle vostre vacanze, non interessano a nessuno, non sono educative. A meno che non, non abbiate fotografato uh, opere d'arte, dove si possono fotografare monumenti, panorami e così via. Niente selfie, niente piselli al vento, perché ogni giorno c'è tantissima gente che vuole mostrare il suo pisello. Su Commons, tutte le forme e tutte le angolature. Chiedetevi, questa cosa può essere utile per un progetto Wikimedia? Se sì, caricatela tranquillamente, se c'è una voce su Wikipedia. Se no, se è una foto del vostro cane, a meno che non sia l'unico esemplare eh, di una razza in via eh, di sparizione o protetta dall'UNESCO, no, il vostro cane o il vostro gatto non interessa assolutamente a nessuno, neanche le foto dei vostri bambini, neanche i disegni che fanno, e così via. Carattere educativo. Poi è ovvio che alcune immagini di cani, di gatti, di disegni di bambini ci saranno, però non possiamo ospitare tutte le foto di gatti che sono presenti sul web. Ho accennato a Wikipedia? Sì, perché lo scopo principale di Commons, so, almeno per quanto ci riguarda, è di ospitare i file multimediali per le voci che andremo a scrivere su Wikipedia, oppure i libri che andremo a scrivere su Wikibooks, e così via. Per esempio... Quasi tutti i libri su Wikisource sono caricati in, formati, in formato déjà vu o in PDF su Commons. Parlavo di tutti i progetti della, della Foundation, tranne Wikidata. Perché? Perché su Wikidata c'è di tutto di più. E non credo... C'è una discussione in atto in questo momento, forse è già chiusa. Comunque non tutti gli item di Wikidata sono enciclopedici nei termini di Wikipedia, o rilevanti nei termini di Wikisource. Va pensato un po' cosa si carica. Tornando alla presentazione, allora, un altro aspetto molto importante è quello che si può caricare. Perché? Perché c'è una cosa che si chiama il diritto d'autore, quindi... Uh, i file sui quali non avete permessi, non li potete caricare. Quindi, essenzialmente, si possono caricare le foto che voi avete scattato, con le vostre manine e con la vostra macchina fotografica, e che non avete mai pubblicato. Roba inedita, quindi non avete messo su Facebook, che non è stata pubblicata in un libro o in un articolo scientifico, e così via. La foto che avete fatto a quel bellissimo esemplare di cammello, nel deserto del Sahara la potete caricare ma soltanto a patto che l'avete scattata voi. Un'altra categoria sono le foto con licenza libera. Ora la licenza libera non è qualcosa che, uh, che uno si inventa. Deve essere menzionata esplicitamente nella fonte. Se non è menzionata esplicitamente allora quel file, quella foto non è con licenza libera. Poi si caricano i file che sono liberi in un altro senso, cioè non sono pubblicati con una, con una licenza Creative Commons. Possono essere, per esempio, nel dominio pubblico. Andremo a vedere a breve. Va bene questo tipo di, di file, però dovete essere capaci di dimostrare che sono file nel dominio pubblico. Perché insisto su tutto questo? Perché la violazione del diritto d'autore è un reato penale, cioè finite in galera se non finite in galera avete una multa, e la multa è molto salata. Quindi il modo più sicuro di non finire in galera è di non pubblicare, modificare e ridistribuire file che non vi appartengono. Cioè potete farlo soltanto con file che sono vostri. Altrimenti noi come Commons, come Wikimedia, facciamo una brutta figura perché ospitiamo materiale rubato, perché è equiparato il furto, il copiviol, e voi, vabbè, che avete già fatto una figura meschina, verrete in più bloccati, quindi è meglio evitare. Poi su Commons uh, ci sono utenti dediti a ricercare questo tipo di cosa. Perché? Perché è una piattaforma, come molte piattaforme sul web, tra cui anche Wikipedia, dove c'è gente un po' fissata. Credo che Jim, che è un amministratore di Commons, uh, ha detto una volta che siamo tutti quanti in the spectrum. Abbiamo tutti qualche fissa per stare su queste piattaforme web. Forse su Commons di più. Quindi c'è gente che, sì, se manca una virgola, ve la fa notare, perché c'è gente fissata. Ma è anche vero che a causa di questo rischio del reato penale, Commons è fatto per gente precisa. Quindi, andiamo a vedere il, rapidamente il primo, uh, es un esempio del primo. Primo tipo di file, ossia quello che uh, è una foto mia, fatta da me. Come posso dimostrare che è fatta da me? Uno, ci sono tutti i dati della fotocamera, di solito le, fa le foto prese dal web non ce le hanno. E poi non è mai stata pubblicata altrove, perché abbiamo parlato di foto inedite. Per le foto che sono già state pubblicate altrove, apriremo un capitolo a parte, magari un altro giorno, e un'altra serie di passaggi pesanti e noiosi da fare per poterle pubblicare. Quindi adesso vi mostro come caricare una foto che ho scattato con la mia macchina fotografica. Prendo un file, allora. Apro questa finestra che vi condivido, opla. qui ho tre file, iniziamo con questo, che andrò a caricare su commons, quindi apriamo una bella pagina web, eccovi qua, il caricamento guidato, dove sta il caricamento guidato di commons? Questa è la pagina principale. Questi sono i messaggi di rompiscatola. E uh, qua sul lato c'è carica. Lo vedete? E apre questo wizard. Allora, uh, vedete, questa finestra è molto semplice. Vi accompagnerà durante il caricamento. Vi consiglio fortemente di utilizzarla. Di solito si apre con questa schermata che vi ricorda un po' cosa potete caricare e cosa non potete caricare. Tipicamente opere create interamente da me. Quindi seleziono un file da caricare e andrò a prendere op, op, le immagini, prendiamo questa qui. Ho anche fotografato un ragnetto che stava in un angolo di casa, però prendiamo questa foto. mi dà errore, però lo ignoriamo, di un bellissimo fiore di crescione che è sul mio balcone. Allora, quel caricamento è andato a buon fine, con il verde, posso fare i rimuovi se non sono convinto, posso aggiungere altri file, tipo potrei aggiungere il ragnetto che ho fotografato, però noi continuiamo. Si parla di licenze libere, quindi bisogna dare come informazione chi è l'autore e con che licenza lo vuoi pubblicare. Qui l'autore sono io e se lo caricate voi apparirà il vostro nome utente. Potete cambiarlo, eh? potete scrivere il vostro nome oppure un altro pseudonimo, quello che volete voi. Qua scegliete la licenza sono le cre licenze creative commons, faccio notare che le licenze creative commons soltanto voi in quanto autore potete attribuirle a un file. Un file preso da internet che non abbia esplicitamente una licenza libera assegnata, non potete caricarlo così. Un file nel pubblico dominio non potrà avere una licenza creative commons, ad esempio. Io mettete, metto cc0 perché non mi importa, non, non voglio lucrare sul file, non mi interessa la gloria che mi citino, la do nel, nel dominio pubblico, e quindi, siccome questo è un wizard, vi dà alcuni campi da riempire. Il primo è il nome del file. Va messo un nome del file che abbia un senso. Nella lingua che volete. Fiore di crescione. L'epidium è il nome del genere di questo tipo di pianta in latino. Il nome deve, perché deve, essere, uh, deve essere rappresentativo il nome deve perché deve portare informazione sul file. Perché posso fare la ricerca di immagini anche attraverso il nome. Didascalia. Che didascalia vogliamo mettere a questa immagine? Nel caso sia caricata automaticamente su un progetto uh, Wikimedia. Fiore di crescione. Un'altra lingua? No, mettiamo in italiano, va bene descrizione fiore di crescione e poi mettiamo tra parentesi il nome latino del genere perché non so di che specie stiamo parlando mi specie di tipo lepidum la data è quella di oggi categorie categorie è molto importante perché permette di ritrovare il file navigando nelle categorie. Se non mettete la categoria al file e non mettete un nome significativo, rappresentativo, questo file sarà perso nei 64 milioni di file di Commons e nessuno potrà mai utilizzarlo. Le categorie è una struttura d'albero. Magari mi, farete, mi porrete le domande su questo, perché è abbastanza complessa come struttura, però con un po' di abitudine si riesce a risolvere, a ritrovarci un cammino. Si possono correggere, tutte queste informazioni si possono correggere dopo. Quindi io metto una categoria semplice, mi indica il genere mi indica anche tutte le specie, che io non conosco, quindi potrei fare l'epidon. Va bene così. Posizione, altre informazioni, se volete mettere le coordinate dove avete scattato la foto, bene. Qua si apre una mappa. Pubblica il file. La novità in Commons è che dopo il caricamento si apre quest'altra finestra. Che cos'è? È dove si mettono le informazioni di Wikidata. Perché? Perché su Wikidata finiscono tutte le fotografie di Commons. Ops! Dove sono? Mi sono perso la finestra. Eccolo qua. Allora... E siccome questo file finisce su Wikidata, va messo un'informazione anche su Wikidata. Quindi la didascaria. Che cosa rappresenta? L'epidum, il tipo di pianta. Rappresenta anche un fiore. Fiore, organo riproduttivo langiosperme. Sì perché fiore può essere anche un cognome, può essere anche una figura araldica, un nome, Firenze, così via. È un fiore che c'è più. Questa foto può anche servire per indicare il colore arancione. Uh, in italiano. Arancione è un colore. Ok. C'è una cosa che è proeminente. Sì, il fiore, boh va bene così pubblica i dati adesso su wikidata questi tre elementi saranno associati a questa foto e questa è la solita pagina finale dove ho il wikicodice per mettere questa immagine in una pagina di wikipedia il, il link alla pagina che posso aprire direttamente e andare a trovare qui Dunque qua vediamo l'epidum Posso cambiare la categoria, posso mettere per esempio una specie non identificata di Lepidium. E magari qualche botanico passerà e me la classificherà per bene. E poi ci sono tutte le informazioni che abbiamo messo prima. Una descrizione, la data, la fonte, opera propria, e l'autore che sono io, e la licenza. E poi... I metadati della macchina fotografica, che poi, se andrete a vedere le mie foto come le foto di tutti gli utenti di lunga data oppure che sono continui a pubblicare su Commons, usano tutti quanti la stessa macchina fotografica e si riconosce. Le violazioni di copyright come si riconoscono? Beh uh, sono file presi a caso nel web e quindi. Uh, non sono sempre le stesse macchine fotografiche, è un metodo per identificarle. Torniamo a noi. E torniamo alla presentazione. Ci sono domande finora? Al momento in chat tutto tace, però approfitto del fatto che tu ti sei fermato per dire una cosa, eh, chiedere alle persone che non, non si sono... Anzi, vabbè, Fra, Fra, Francisco dice che aspetta la fine per fare domande, però evidentemente qualcosa ha già accumulato. E, mh, chiedo solo alle persone che non non si sono date un nickname, Nel senso vedete che tutti quanti sulla destra abbiamo un nome utente, se potete aprire con ehm, diciamo il terzo eh, tra i tasti che trovate a sinistra, quello più a destra, apre una chat e vi potete dare il, il vostro nome, così semplicemente se scrivete una domanda o volete fare una domanda so come vi chiamate. Un codice numerico. Esatto, come il figlio di Elon Musk. No, perché sì, a un certo punto ho sentito un bip, quindi sono andato un po' nel panico aprendo le varie finestre pensando che ci fosse una domanda. No, Ma no, mi ha avvertito... ok, Pu puoi proseguire per il momento. Perfetto. Allora. Modo. Presentazione. Adesso passiamo all'altra categoria, quindi abbiamo visto come caricare un file che è opera propria. Andiamo a prendere un file che è già pubblicato con licenza libera, quindi c'è una licenza Creative Commons associata, come faccio a saperlo? C'è scritto, se non c'è scritto non è pubblicato con licenza libera, quindi dire, ah ho trovato il file sul web, è pubblico, no. Sul web avete il diritto di vederlo. Non ha, nessuno ha detto che avete il diritto di modificarlo, di ripubblicarlo da qualche altra parte, di cambiargli la licenza e così via. Sempre reato penale, come dice Francisco. Quindi deve esserci scritto da qualche parte. Un sito web qualsiasi, che può aver scritto da qualche parte, Tipicamente in basso alla pagina oppure nelle note legali del sito, tutti i contenuti di questo sito sono pubblicati con licenza Creative Commons CC BY Sa 4.0 con link alla licenza e va benissimo. Cosa si fa? Si carica il file, più o meno come ho fatto adesso, cioè lo scaricate, quello ricaricata, e poi chiedete a un utente: che è il flag di revisore di licenze, se sì esiste questo su Commons, ossia è un utente che ha la fiducia della comunità per controllare che i file caricati abbiano bene abbiano la licenza che è stata indicata. Quindi, che faranno questi poveri madonne? Andranno sul sito web indicato come fonte, cercheranno la licenza e se corrisponde alla licenza col quale il file è stato caricato, metteranno ok. Altrimenti cambieranno la licenza. E se invece la licenza non c'è oppure è scritto tutti i diritti riservati, segneranno l'utente e gli amministratori per bloccarlo e cancellare tutto quello che ha caricato. Quindi ci sono due tag da mettere assolutamente quando si carica un file da una fonte esterna. License Review è per un file generico. Flickr Review, come dice il template, è per un file caricato da Flickr. Ce ne sono magari altri, perché Commons è il paradiso dei template. Ce ne sono a migliaia, per qualsiasi cosa. Però questi sono i due principali. Quindi adesso andremo a caricare un file con licenza libera da Flickr, con il wizard, e vi mostrerò che chiunque può farlo. Basta saper leggere. Quindi adesso... Prendo una finestra di un utente al quale attingo di tanto in tanto, anche se ha malavoglia, su Flickr. Quindi, hop, hop, e andiamo a prendere... Questo si chiama Fiore Barbato. È un fotografo campano che dagli anni 70 fotografa tutti gli eventi nei paesini più remoti della campagna, anche del Lazio, anche in Basilicata si sposta parecchio, uh, sono le feste di paese sono tutti quegli eventi folcloristici che hanno tendenza a scomparire, uh, le tammorriate estive, uh, le feste delle madonne, le processioni e così via. Ha una galleria molto ricca, come vedete organizzata per paese e ci sono molte voci di Wikipedia che non hanno foto per i paesini piccoli. Quindi si può venire qui e cercare uh, un posto dove lui sia andato. Ha la buona abitudine di pubblicare i file con licenza libera. Adesso vi mostro. Perché dicevo a malavoglia? Perché ha anche la cattivissima abitudine di uh, caricare dei file con un grosso watermark sopra per dire che il file è suo. Ora, io dico, tu carichi un file con licenza libera per farlo riutilizzare agli altri, perché ci schiaffi il tuo nome sopra? Cioè, ah, per il nome, per la gloria, ma no, ma se l'hai pubblicato con licenza libera, sto cercando una foto nel frattempo da caricare, uh, Gesualdo in provincia di Avellino, ci ispira? Gesualdo in provincia di Avellino. Dico io, se tu fotografi questa bella signora in costume, perché ci scrivi Baifiore G. Barbato? Se c'è scritto il tuo nome qui e se il nome è presente nei, uh, nei dati EXIF, nei dati della fotocamera, ve lo mostrerò dopo. Uh, la licenza libera impone di citare il nome dell'autore, impone di citare il nome dell'autore, devi farlo, se non l'autore ti può uh, rivolgerti contro di te, ti può man far mandare lettera dall'avvocato, quindi non c'è bisogno di, di mettere in grande un watermark sopra alle foto. E queste qua non mi ispirano molto perché c'è poco di significativo. Il paesino di tufo. Ecco, possiamo prendere questo. Castello di tufo. Eccola qua. Allora, ho una panoramica del villaggio. Vabbè, sotto tergiversando, versando. Come vedo che questa foto la posso usare su Commons? c'è il nome dell'autore, c'è la foto, e qui, vedete qui, c'è la licenza. Questo mino e questa freccia che fa un circolo. Questo vuol dire che devo citare l'autore e questo vuol dire che la posso riutilizzare. CC BY SA. Se non sono sicuro, clicco sopra e vedo la licenza. Eh, ti interrompo solo un secondo Emanuela voleva fare una domanda eh, non so se vuoi direttamente aprire il microfono parla ti ascoltiamo eh, mi sentite? forte e chiaro no mi è capitato su, su questo sito di approfondire una, una foto perché dovevo citarla all'interno di un powerpoint e in realtà Qualcuno si era preso la fotografia di un altro, quindi l'aveva spacciata per sua, però io approfondendo a catena ero risalita al fotografo reale, era una foto molto famosa di Steve Jobs che praticamente qualcuno aveva spacciato per sua, e però era troppo strano, e quindi questo però era talmente evidente, ci, sono, ci, sono, insomma, ci possono essere foto magari… Eh, meno, meno così eh, particolari e quindi magari una non approfondisce volevo sapere appunto se noi facevamo riferimento a questo sito e se poi la, la, responsabili la, eh, la responsabilità era di chi aveva dichiarato che la foto fosse sua su questo sito per Ottima domanda Emanuela. questa cosa è conosciuta su Commons e si chiama okay. flicker washing, ossia ah, okay, perfetto. una foto su Flickr, che non sono sue. Sì. C'è una lista, da qualche parte, basta fare una ricerca nelle pagine di servizio, dei siti più noti. Cioè, dei, degli account più noti su Flickr, che hanno questa abitudine qui. Di solito sono bannati. C'è cioè una blacklist, e se tu carichi una foto da, da uno di questi account, ti blocca, ti, ti impedisce. Ovviamente non tutti sono noti, soltanto i più grossi. No, Allora, di solito, appunto, tu hai fatto bene a cercare la fonte. Non se ne tiene troppo conto riguardo all'utente che si è, fatto, cioè, si è fatto ingannare da questo. Però sì, è una, un, una cosa che esiste e che, che è problematica. Ok, grazie. Appena grazie. Si, metto, si mette in questa blacklist. Grazie. Figurati. Quindi adesso torniamo al nostro caricamento guidato quindi io prendo uh, qua questa foto di tufo che devo fare devo copiare il link potrei anche caricare copiare credo soltanto il nome della foto però io copio tutto il link a scanso di equivoci e vado sul mio caricamento guidato l'abbiamo caricato il crescione faccio carica altri file Vedete che qui sotto c'è scritto carica immagini da Flickr, quindi invece di caricarle dal discordere del mio computer, posso caricare direttamente da Flickr. Ci sono le istruzioni, quindi le condizioni d'uso sono appunto di andare a verificare che l'immagine sia caricabile, copio il link, l'URL della foto di prima, e faccio recupera da Flickr. E incrocio le dita qui fa tutto lui mi va a prendere la foto la carica mette la licenza e vi associo il nome verde posso continuare e ritorniamo alla stessa schermata di prima quindi alcuni campi sono già compilati latitudine e longitudine allora, di solito le foto di Commons si, da, uh, hanno un nome che vanno dal, dal più specifico al meno specifico, quindi questo sarebbe prima il castello medievale e dopo il nome del paese. E niente punto alla fine, altrimenti abbiamo un doppio punto con l'estensione. Lo chiamo il castello medievale Tufo Avellino 2002, anche la virgola. le virgole mi sembrano antipatiche nei nomi dei file. Nome del file, allora è questo, Didascalia, non invento cose strane, metto questo in inglese, uh, Castle in Tufo, Italia, o Castle of Tufo. Siccome il signor Barbato... Metti il link alle voci Wikipedia nelle sue foto. C'è scritto Wikipedia a due punti, invece qua metto il medievale. Siccome è una didascaria posso scrivere un italiano un po' più corretto. Posso mettere di tufo. La data non la metto perché? Perché il caricamento guidato l'ha trovata da solo e mi ha messo domenica 15 settembre nel 2002. La categoria è essenziale se voglio ritrovare il file. Potremmo mettere più in una categoria, io metto Tufo, che sarà probabilmente il nome del, del paese, e poi andremo a vedere. Però questa è la volta in cui utilizzerò altre informazioni. Abbiamo visto che il signor Barbato ha messo in grosso un tag col suo nome, e io lo dico, questa foto è Watermart. Questo è un template di Commons. Pubblico, adesso vi mostro cosa succede. Solita schermata di Wikidata. Forse, forse se siamo fortunati, c'è un, un item per il castello di Tufo. No. Quindi... Metterò Tufo, Comune Italiano, eh, Castello, Complesso a Fortificato. Vabbè, bella lì. Andiamo a vedere la foto. Eccola qui è una foto del 2002, quindi le fotocamere non erano come adesso, avevano una risoluzione molto più bassa. Però c'è la scalina in inglese, la data, la fonte, quindi il link al sito web e alla pagina del sito web, non il sito web in generale, però il link preciso, l'autore, luogo dello scatto, possiamo vedere anche dove è Tufo in provincia di Avellino, eccolo qui, in Irpigna, bel paesino, è una bella zona quella. Il watermark. Questa immagine contiene un mark sovrimpesso, aggiunto digitalmente un watermark. Ho dati sull'autore nell'immagine stessa, cosa inutile. Perché? Perché l'autore è citato qui. L'autore è citato nei metadati. Autore, fiore, silvestro, barbato. Che fa ottime foto, però ci mette il watermark. E questa cosa che vedete qui in giallo è il Ficker Review, il template di cui parlavo prima. Cioè passerà un utente che andrà a vedere il sito web, cioè cliccherà qui, andrà a vedere che si tratta della licenza Creative Commons Attribuzione condivide allo stesso modo 2.0 e farà un più qui. Allora, io lo potrei fare perché sono amministratore, però la foto l'ho scattata l'ho caricata io, non facciamo cose troppo lasciamo a farlo un altro, Però questo è il principio. Quando qualcuno avrà verificato questa cosa qui, questo bel template apparirà in verde. E di fatti c'è una categoria nascosta si vede più grande. Questa è la categoria che ho messo io, possiamo vedere se c'è una sottocategoria tipo castelli in tufo di tufo no però possiamo mettere cast allora in Campania una categoria già abbastanza precisa possiamo vedere se ci sono castello in provincia di avellino in provincia di avellino però non c'è il castello di tufo non creata un altro giorno facciamo il tutorial sulle categorie, eh? come crearle, come cercarle, però questo è già abbastanza preciso. Queste sono le categorie principali, poi ci sono le categorie nascoste, che non appaiono quando faccio la ricerca, per esempio, così via, che sono queste, scritte in più piccolo. Quindi questa è una categoria di servizio, che non hanno le coordinate SDC, non so neanche cosa sia, sono le immagini col watermark l'ho messo io, questo è associato al template tutte le immagini con questa licenza sono in questa categoria sono immagini eh, riviste da Flickr Review perché siccome ho utilizzato il caricamento guidato in teoria dovrebbe il bot ricontrollarmi da solo questo car caricamento adesso ricarichiamo la pagina e vediamo e c'è la mappa che abbiamo appena visto quindi, vedete, il bot è passato e mi ha verificato l'immagine. Cioè, andate a vedere su Flickr che la licenza era quella che ho messo io e che il file effettivamente è libero. Tutto bene. Questa, pa, questo file nessuno me lo cancellerà. Ruthven, ti posso fare qualche domanda? Perché nel frattempo sono arrivate un po', un po di quesiti. D'accordo. Allora, ci sono varie domande eh, da delle persone che stanno seguendo su YouTube. Una persona che si chiama Iki Sudama. Bel nome. Che chiede, eh, innanzitutto, su quali altri siti, oltre a Flickr, te le faccio tutte insieme, poi magari mh, vedi mh, se rispondi tutti insieme, su quali altri siti, oltre a Flickr, si possono trovare immagini con licenza libera? E poi chiede anche se c'è un forum di discussione per capire come catalogare un'immagine già presente in Commons, ma, pri ma priva di categoria. Ad esempio il monumento di cui non abbiamo nessuna informazione tranne il comune ehm, a cui appartiene, dove si trova. Okay. E, mh, poi... Che si chiede anche eh, è mai accaduto che si comunicasse direttamente con l'autore della foto anche per discutere della presenza del watermark e poi c'è un'altra domanda da Carla che però è qui forse magari la può fare direttamente lei mm -hmm. eh, sì scusa mi inserisco dimmi sto prendendo appunti <ride> Eh, no, non so se Francesca mi aveva dato la parola. Certo, ma... certo. Sì, poi bene le trovi anche in chat le domande. Perfetto, grazie. Eh. E, dunque, eh, hai inserito Castello, no, la, il primo inserimento che hai fatto, però eh, lì era Castello Medievale. E la categoria storica si può aggiungere? Sì, se esiste, sì. Perché uh, potrebbe essere utile o no? Potrebbe essere utile. Buongiorno però, a tutti, ciao ragazzi. Allora, uh, tim... Aspetta. andiamo a prendere uh, quel file. Andiamo a vedere se uh, la categoria storica è utile, però è più corretto metterlo, Uh, direttamente nel, nella categoria per esempio vado a prendere i castelli in provincia di Avellino quindi ho cliccato sulla categoria e mi appaiono tutti i castelli in provincia di Avellino uh, allora, questa è la tipica pagina che rappresenta una categoria su Commons qui c'è la finestrella di Wikidata quindi con le informazioni che sono compilate automaticamente le sottocategorie e i file che non hanno una categoria generica per i quali sarebbe bene andare a creare una categoria poi torniamo alla domanda di prima prendiamo il castello normanno di Ariano Irpino sito noto anche per i suoi scavi archeologici che copre un periodo da, dall'età del bronzo fino alla, ai Longobardi che è situato lungo il tratturo c'è anche un castello medievale e come vedete qua sopra c'è la categoria per i monumenti di Ariano Irpino, una categoria per il centro storico di Ariano Irpino, per i castelli in provincia di Avellino, perché tutta la categoria è del castello normanno che è in provincia di Avellino, e per i castelli normanni in campagna. Questa è la categoria storica, perché poi se vado a vedere i castelli normanni, probabilmente c'è una categoria per secolo. È un gioco di scatole cinese, piuttosto va visto come un albero più ti avvicini alla radice quindi più sali nel tuo albero categoria più diventi generico quindi i castelli normanni sono classificati nell'architettura normanna non c'è una categoria storica però si potrebbe creare castelli uh, medievali o per essere più precisi non so, del IX secolo, X secolo poi non vorrei dire una fesseria ehm uh, ci sono per altre cose, per esempio, fra le categorie di immagini o di file meno categorizzate, sono i libri. Quindi possiamo cercare, per esempio, 1888 libri del 1888. Questa è una categoria direttamente oppla, legata all'anno che trova al suo posto una categoria del decennio, degli anni 80 del XIX secolo, che a sua volta sarà nei libri del XIX secolo e così via. Poi ci sono sottocategorie per paese, tutto un altro mondo, e molti libri che sono una categoria generica che non sono ancora classificati vuoi mostrare un po' il mondo delle categorie. Quindi sì, per rispondere alla domanda eh, potremmo mettere una categoria per periodo. E probabilmente esistono uh, castelli classificati per periodo. Bisognerebbe cercarle. Tornando alle altre domande... Sì, um... nel frattempo se ne sono aggiunte altre, quindi magari... <ride> No, eh, bene così. Iniziamo eh. dalla prima, cioè insomma, magari... <ride> allora, altri siti ho, web. Che ti ho già fatto, poi piano piano te, te, le, te le dico mentre rispondi. Altri siti web. Uh, YouTube. Dove sta? YouTube eh, dà l'opportunità di caricare uh, video... Sta zitto. Video con licenza libera. Dove è nascosta la licenza? Qua sotto. Uh, se, lic se il video è pubblicato con licenza Creative Commons, appare qui, alla fine della descrizione. Ovviamente questo video è pubblicato con licenza YouTube standard e quindi non c'è la licenza. Però... Se andiamo a vedere su, se dove sta, qua, anzi, prendiamo i nostri, cerchiamo, uh... cerchiamo per categoria, Oppa. categoria, YouTube, videos, Categorie se no Senta per... eccola qua Cate una bella categoria di servizio con tutti i file caricati da youtube in cinese ci va benissimo ci sono dei tool eh, per caricare i dati di youtube con licenza libera che non è ancora stata revisionata quindi io da bravo revisore di licenza che devo andare a fare devo andare a vedere questo link della fonte. C'è il video. Mostra altro. E la licenza non c'è. Santa pazienza. Allora, io adesso da Bravo Admin dovrei andare a vedere tutti i caricamenti di questo bravo utente. Se vuoi, Ruthven, ad esempio, Marta diceva che i nostri video... Eh, tutorial, hanno tutti licenza libera brava brava Marta uh, eh, non... <ride> potremmo allora, aspetta. visto che mi trovo eh, dico uh, Op, e ci lo leviamo da mezzo rapidamente scusate ho revisionato ho detto che non c'era licenza libera Adesso in cancellazione immediata. Passa un admin e lo cancello. Cancello io. Così vedete un bel can cancellamento in diretta. Una bella cancellazione. Quindi è una violazione dal net dove non c'è una licenza libera non indicata alla fonte. In che categoria sono i video che avete caricato voi? penso wikimedia italia okay. Tut tutorial aspetta eh? youtube wikimedia italia videos Super me. scusate se vi siete ah, messi paura su, su YouTube è il canale Wikimedia Italia tutto attaccato, ma su Commons si chiama la categoria è Wikimedia okay. Italia Videos. sono andato direttamente su, com, su YouTube. Ah, allora guarda, eh, vedi quella... Vabbè, adesso questo è il... Mm -hmm. ...lo vedete? però devi andare su YouTube e cercare Wikimedia Italia tutto attaccato. Vabbè, questo la... Questo non è nel nostro account, è stato è un video che è stato caricato da LiberLiber. Liber. Wikimedia Italia tutto attaccato? Mm -mm. Presidente Merito. <ride> uh, dove sta la ricerca su questo oh, domanda? Mi sembra tutto? che la risposta sia cioè, altro... oh, tante domande, Quindi magari, visto che appunto questa... Vabbè, comunque l'avete visto, la spada, sta qua. Direi che abbiamo... Mm, Qualora risposta. fosse caricato su Commons con licenza libera, troverei qui. E questo effettivamente... È caricato con licenza Creative Commons by non by Sa 3.0. Tutto bene. Altra domanda? Uh, C'è anche Vimeo che permette di caricare uh, video con licenza libera. Varie piattaforme adesso stanno iniziando ad adattarsi. Vimeo l'ha nascosta bene la licenza però sì, si può fare uh, se oppure semplicemente sul sito web in basso uh, o sul lato oppure nelle note legali come dicevo prima dove discutere delle categorie? Sto rispondendo alle domande rapidamente eh, al bar non c'è un forum dedicato alle categorie ma i bar delle varie lingue si può porre la domanda poi se chiedete al bar italiano risponde Salco, risponde io rispondo io più o meno siamo noi gli utenti facciamo il servizio informazioni lì Um, ok, c'erano allora altre domande. Erano, eh, mai si fatto... può chiedere all'utente di levare il watermark? Si può eh. anche chiedere a un utente di Flickr di cambiare licenza? L'ho fatto in più di un'occasione e a volte si sì, dice: Guarda, anche su Wikipedia in italiano c'è una pagina uh, di aiuto dove specifica questo, bisognerebbe ritrovarla. C'è un messaggio precompilato dove dice «Ciao, mi piace molto la tua foto, uh, vorrei utilizzarla su Wikipedia, sarebbe un grande onore per noi, uh, puoi cambiare le licenze e mettere una licenza libera». Come dice un proverbio giapponese, uh, un maiale, «Anche un maiale, se adulato, può arrampicarsi su un albero». Quindi generalmente se si dice, dicono cose carine al fotografo, lui di buona voglia vi cambia la licenza e così potete caricare il file direttamente su, su Commons. E anche buona norma, se avete un account Flickr, segnalare la cosa all'utente. Magari fa piacere. Guarda, sto usando la tua foto per questa voce, per illustrare questa voce. E se lui dice ah no, non voglio che la mia foto sia ridistribuita, dice troppo tardi, l'hai già pubblicata con licenza libera. Grazie lo stesso. Altre domande? Sì, ce ne sono ancora molte altre, allora te ne leggo un altro po'. Allora, eh, dunque, eh, Daniela chiedeva perché il per quale motivo il materiale da caricare deve essere inedito. Perché Poi? se è già allora, pubblicato ti... da qualche parte... Ok, scusami, vai, vai. Se è già pubblicato da qualche parte, tu devi dimostrare, abbiamo detto che tu devi dimostrare che è pubblicata con licenza libera. Quindi se il sito nel quale tu l'hai pubblicato... Questo file è pubblicato con licenza CC by SA 3.0 con link alla licenza per rispettare i termini della licenza, tutto bene, altrimenti non lo puoi usare. Se l'hai pubblicato in un libro probabilmente hai ceduto i diritti all'editore o comunque hai dato un'autorizzazione. Uh, devi vedere cosa dice il tuo contratto con l'editore e non sono io che andrò a controllarlo, io assumo che non è il diritto. Se l'hai pubblicato su Facebook, Facebook... Uh, non ti permette di pubblicare cose con licenza libera. Uh, il processo diventa molto più complesso e tipicamente. Uh, quello che si fa si scrive a TRS, si dice, ah, guarda, ho un file che vorrei caricare su Commons. Uh, vorrei pubblicarlo. L'ho già pubblicato nella mia antologia dei gatti marziani. Uh, sono io l'autore. Vorrei pubblicarlo su Commons con licenza libera a questo punto. Uh, la gente che ti risponderà su Comun, si dirà, ok, come mi puoi dimostrare che sei tu l'autore? Fammi mandare una mail dal tuo editore. Oppure, se sei tu, il webmaster e il solo proprietario delle foto del tuo sito, perché se tu anche l'autore delle foto del tuo sito, scrivi in grosso sul tuo sito immagini pubblicata con licenza libera. Eh, si cerca un modo per dimostrare la paternità del file. Sono dei passaggi in più e sono complessi. Ma, ma se, la, se tu sei certo che la foto l'hai fatta comunque tu, e anche se poi è stata... Sì, diventata... e io sono il presidente degli Stati Uniti d'America, uh, No, nel senso non mi credi che... perché secondo te il presidente è un altro, ma... No, nel senso è... che ho il file originale e quindi nel momento anche in cui lo carico direttamente su Commons, il programma legge in automatico sia l'autore, che dove è stata scattata, che la macchina fotografica. Siamo, sì, siamo nell'epoca uh, dell'opera d'arte riproducibile. E posso fare una copia del tuo file originale e posso spacciarmi per autore. La legge italiana prevede che il proprietario dei diritti d'autore sia mm -hmm. quello che detiene il negativo delle foto ossia quello che, si, che era in copia unica. Adesso la copia unica non esiste più. Tu puoi dichiarare quello che vuoi, io non ti credo. In questo caso non si assume buona fede. Mm -hmm. Tocca a te dimostrare che sei tu effettivamente l'autrice della foto. Quindi se l'hai pubblicata su un sito, devi poter far modificare il sito. Oppure puoi scrivermi un'email, dalle mail di contatto di quel sito... Mm -hmm nella quale tu mi dici che sei l'autrice che vorresti pubblicare devi darmi un modo di verificarlo e non è la carta d'identità o il passaporto perché io che ne so va bene okay. quindi è più complesso se il file è già pubblicato è più complesso c'è tutto un servizio che funziona dietro di questo però a volte devi dimostrarlo non è, non è banale va bene soprattutto se non sei un professionista perché i soliti professionisti hanno un sito web nel quale espongono i loro lavori, o comunque un'email di contatto. Ci sono altri mezzi per farlo. Va bene, grazie. Beh. Eh, Ruthven ti faccio altre due domande eh, uh -huh. poi, poi lascerei la parola anche a Francisco che ne ha fatte varie però le può fare direttamente lui aprendo il microfono direi scocciatore. Eh, allora la, mh, una è ehm, arriva sempre da YouTube da Filippo Colantuono che chiede a oh, volte Filippo. mi capita di segnalare urca aspetta che <ride> ok a volte mi capita di segnalare file presi da internet senza autorizzazione per farli cancellare ma non sono sicuro se uso i template giusti come si possono segnalare questi casi comuni? e te ne faccio anche di seguito un'altra che credo forse sia mh, semplice qual è la risoluzione minima per la pubblicazione di foto? Okay. questa arriva da Emanuela che invece è connessa qui come segnalare un copyright Uh, non c'è una sola risposta uh, c'è uh, la cancellazione immediata esattamente come su wikipedia o come su tutti gli altri siti la cancellazione immediata è quando sei certo al 100% che quel file va cancellato perché un selfie perché è la foto di un pene e ne abbiamo tantissime perché la foto di un gatto sfocata e non è ragionevolmente di uso educativo, perché è stata presa da internet e tu ne hai la prova. Torniamo a condividere la finestra. La cancellazione immediata, come si segnala? Questa è la pagina di servizio delle cancellazioni immediate su Commons. Ci sono dei criteri? E ce ne sono parecchi. Sono elencati qui, si dividono per ragioni generali. Tipo la prima è un come da noi su Wikipedia, è una pagina di prova, è un incidente, un test, non ha senso, non nessun contenuto fruibile. Per i file, arriviamo qui, quindi ah, sembra una violazione di copyright. Uno, presa dal web, uno screenshot molto generica come descrizione. F2 è contenuto fair use, uno stemma, tutto quello che sarebbe EDP eh, su Wikipedia. Su Commons ospitiamo solamente file liberi, quindi, nessun file in EDP, cioè che potrebbe essere usato per solo scopo educativo. No. Uh, un'opera derivata da un'opera non libera, ad esempio la foto di un'opera d'arte contemporanea. Uh, lo vedremo a breve uh, nella presentazione. Le opere d'arte contemporanee non sono libere non posso fotografarle, un derivata è un... una fotografia è un'opera derivata, quindi non puoi neanche pubblicare una cosa del genere. Rientrano anche gli screenshot in questo, come vediamo si intersecano un po' queste categorie, e così via. F4 è più o meno il criterio di prima, ho cioè, fatto una... un controllo della licenza, e uh, ho riscontrato che questa licenza non era presente sul sito d'origine. Quindi se ho il sito d'origine e non ho la uh, licenza, posso uh, segnalare così il file, con F4, e così via, ci sono vari. Uh, per ritrovare la, licenza di la domanda di prima sul flicker watching, è questo criterio, F6. Sono certo che questo file è una violazione di copyright e viene da una pagina che fa... Uh, Sbiancamento di licenza. Comunque, come vediamo, ci sono molti criteri per la cancellazione immediata. Come si fa? Beh, uh, si usa il template in questo modo. Si scrive Speedy delete e il codice. Per esempio, uh, se il file è stato preso dal web, quindi F1... Prendiamo un file a caso tipo il mio e vogliamo fare una prova. Metto ovunque nel file, non ha tanta importanza il posto dove lo scrivo. Ho scritto Speed F1 che era il criterio. Faccio visualizzante prima, appare subito la cancellazione immediata, che un amministratore anche gli concina la spazzatura per cancellare il file. Questo è il modo di farlo. Allora, se conosco anche il sito dal quale... Non cancelliamo subito questo file. Se conosco anche il sito dal quale è stato copiato, posso indicarlo. Per esempio posso fare una sediazione, c'è un, un tool che permette di fare la segnazione di copyright. Uh, appare nella barra di sinistra, come avete visto, si accende nelle, nelle preferenze, fa apparire questa simpatica finestrina con la notifica automatica all'utente e si dice: take from e un URL, quindi http2.eslash slash CopyView. Facendo conferma si notifica l'utente che l'ha caricata, questa foto, e si fa apparire nella foto, cioè si inserisce nella foto il template di cancellazione, che non metterò subito. Quindi ci sono vari modi. Questo è il mio preferito perché si indica anche la fonte. perché l'admin che passerà dietro di voi dovrà verificare che si tratta effettivamente di un file preso dal net. Se avete soltanto un vago sentore, vi consiglio di aprire una procedura di cancellazione, quello che si chiama uh, Deletion Request, DR. C'è anche un tool per farlo. In pratica funziona un po' come le PDC le procedure di cancellazione di Wikipedia si aprono una pagina di servizio nella quale si espongono i motivi per i quali si pensa che questo file vada cancellato e dopo una settimana, due settimane, un mese, due mesi, tre mesi passa un admin e chiude. Però apre la, cioè, apre la possibilità agli altri utenti, fra cui anche a chi ha caricato il file, di poter intervenire la discussione. Quindi usate le cancellazioni immediate unicamente se siete certi, quindi avete l'url del, del copy view. Spero sì. che questo risponda alla domanda. Eh. Guarda, Ruthven, io farei, farei questo, eh, darei il tempo, eh, perché allora più o meno io direi che per le 18.15 cerchiamo di concludere per cui darei la parola a Francisco che sceglierà probabilmente una delle sue domande quella più facile o più difficile a seconda del suo livello di, di quanto ti vuole stuzzicare e, e, poi, e poi chiudiamo. Le domande sono tantissime e mi Io, sembra... Io che... rispondo rapidamente, scusami... Se ti interrompo, rispondo rapidamente sui thumbnail, cioè sulle immagini a bassa risoluzione. Sì. Uh, io direi 600x400. Ok. Qua vedete che c'è la possibilità di avere anche file più piccoli per, fare delle, per metterlo nel... Um, qua il minimo è 320 x 214 Si può anche fare più piccolo, però 600x400 mi sembra veramente il minimo. Già 15 anni fa era possibile avere immagini a questa risoluzione, anche 20 anni fa della nascita di, di Connoz. Quindi per, deve essere fruibile anche sugli schermi un po' più grandi. Dovete pensare a che utenti vogliono vederle queste immagini. Non dico stamparle o farne dei poster, però che fosse solo le pagine di Wikibooks o, o di Wikipedia sì, una risoluzione minima che sia decente. Detto ciò, i file con risoluzione minima ma veramente piccola si possono anche cancellare in immediata. Francisco? Sì, ultima domanda di Francisco e poi andiamo in chiusura. Mi dispiace... Sì, vorrei ancora due o tre slide da mostrarvi. Passerò rapidamente. Okay. Le domande le posso fare, finisci pure le slide, eventualmente le domande te le posso fare anche in privato. Come volete, sì. se ne possono offrire tutti, di, di, di, di, di, di possiamo anche fare una seconda... Esatto, una esatto che se ci sono tante domande, tanti quesiti, magari facciamo una seconda puntata. Facciamo una cosa, vado avanti con la presentazione e poi magari ci ritagliamo, lo spazio di tempo che ci rimane, finiamo con le domande. Viva? Vai, vai! Allora, dicevamo file caricati da siti esterne eh, con i template di licenza, sì, ma Commons è fatto appunto, come abbiamo visto finora, ci sono tanti dettagli, quindi è fatta per gente precisa e ovviamente che sa leggere le scritte in piccolo in basso ai file o nei contratti. Quindi sconsiglio l'uso di commons a chi non sa leggere o che non ha voglia di rintracciare tutte le informazioni. Perché? Perché ve ne renderanno conto. Tutte queste... cioè, vi chiederanno appunto di renderne conto di queste informazioni mettendo i file in cancellazione e eventualmente bloccando l'utenza. Quindi se volete caricare unicamente i file delle foto che avete scattato voi e che non sono pubblicate altrove usate come fonte own opera propria e vi dimenticate di qualsiasi problema, come ho fatto io con la foto del fiore che ho scattato un paio di ore fa. diciamo che ci sono altre foto che sono nel pubblico dominio e che si possono caricare. La regola uh, base è che in Italia, negli Stati Uniti, 70 anni dopo la morte dell'autore, un'opera entra nel dominio pubblico. Queste cose le potete caricare con licenza P.D. Old, vabbè, ve la propor proporrà il uh, caricamento automatico. Però in questo caso dovete fornire tre informazioni, oltre alla licenza, ovviamente, e dovete essere capaci di mostrarle queste uh, informazioni, cioè sito web alla mano. Okay? Avevo un esempio da mostrarvi, però magari non abbiamo il tempo, ce lo teniamo per la prossima volta. Però dovete dire che l'autore quando è nato e quando è morto soprattutto, perché dovete dire che è morto da più di 70 anni. Che fonte? Dovete, avete preso il file? E in che data è stata pubblicata? Perché? Perché la data può essere rilevante, può essere anche vaga la data, un circa. Circa 1945. O negli anni 40 del XX secolo. Va bene, però dovete fornire queste informazioni. Oltre al PD che, sono, che si usa, è un template che si, eh, che si usa per gli autori che sono morti da più di 70 anni, ci sono altri motivi per avere un file nel pubblico dominio. Però dovrete sempre fornire informazioni quindi essere molto precisi. Autore, data e luogo di pu prima pubblicazione, e la fonte. Oltre alla licenza corretta, non potete caricare questi file con licenza Creative Commons, perché la licenza Creative Commons la può dare soltanto l'autore. E voi non siete l'autore, soprattutto se l'autore è morto da più di 70 anni. Quindi, c'è una regola d'ora. Se non avete tutte le informazioni, non caricate i file. Fate altro, caricate le vostre foto. Scrivete le voci su Wikipedia. Chiedete ad amici di crearsi un account su Commons, di andare a scattare foto, perché vivono in una città che nella quale volete le foto e sono più bravi di voi e chiedete a loro di caricare le foto inedite. Ma non vi impelagate in cose complesse se non avete voglia di sostenere sulle vostre spalle questa, questa complessità e anche la pesantezza di alcuni utenti su, su Commons. Ecco, possiamo rispondere alle domande adesso. Io direi solo a Supercilum se ne ha una proprio super rapida perché appunto cerchiamo di non andare oltre l'ora e un quarto perché poi è violenza, su, su... <ride> è violenza sugli umani. Sì, la più rapida allora è quella della categoria che mi è venuta dopo eh, vedendoti che hai detto sarà bene creare le categorie per questi castelli della provincia, tal dei tali. Beh, però le categorie su Commons le categorie si creano anche se c'è una sola immagine o è come su Wikipedia che ci deve essere un certo numero di elementi per crearle ci sono regole si può creare una categoria anche per una sola immagine se si pensa che più o meno ne arriveranno di altre immagini su quella, in quella categoria per esempio abbiamo visto che abbiamo il castello medievale di Tufo d'accordo? e abbiamo visto che fa parte dei castelli in provincia di Avellino adesso vi condivido un attimo la schermata opp, opp, eccola qua posso creare eh, la categoria Castello di Tufo Anzi, possiamo anche fare subito tra l'altro c'era un'altra immagine del yeah. Castello di Tufo, nella categoria Tufo. Mannaggia. Allora, Commons è un, è un progetto multilingue, che vuol dire che nelle discussioni potete intervenire in italiano, in lombardo, in napoletano, in francese, come vi pare? Si utilizza Google Translate, a volte ris ho risposto anche... beh, il tedesco lo conosco un poco, però... ho letto anche il cinese e risposto in inglese, Per i nomi delle categorie si scrivono in inglese. È la lingua franca. Quindi, se creo la categoria, la chiamo uh, Castle of Tufo. Magari è un nome, uh, Norman Castle of Tufo, va bene così. Questa categoria è vuota. Una, quest, quindi, questa diventerà una foglia del mio albero delle categorie attaccata al ramo come ho detto che si chiamava castles in in campagna in, no, in provincia di Avellino se lo troviamo subito uh, questo tool che sto utilizzando per scrivere categorie si chiama hotcat è presente anche su Wikipedia e credo su tutti i progetti. Quindi adesso, se torniamo in, cast in Castles of the, of the Province of Avellino, possiamo spostare... Ci sono vari modi per spostare i file. Uh, facciamo manualmente. Lo mettiamo... Ora, qual è il problema? Adesso questa categoria abbiamo visto che ha un solo file. Però questa categoria dovrebbe anche andare in Tufo. Perché il castello di Tufo fa parte della città di Tufo. Quindi tornando al file, c'è un problema. C'è una categoria ridondante. Perché? Perché... Questo file è presente nella categoria Castle of Tufo e anche in tufo, ma Castle of Tufo è già in tufo, quindi tufo è ripetuto due volte. Volevo Adesso va bene. Ho Castle of Tufo, che sta nella categoria provincia, Castellina, provincia di Avellino, è in tufo. E tu hai detto che ne avevi visto un altro? In, in tufo. Ma in tufo? Andiamo in tufo così mettiamo un po' di ordine a questa categoria. Per il tutto è non crearsi complesse. Eccolo qua, Castle of Tufo. Io utilizzo un tool che si chiama Catalog, che è molto utile. Seleziono il file, ho i file da spostare, e qui appaiono le sottocategorie, con la freccia in giù. Con la freccia in su sono le sovracategorie della categoria Tufo. E qua, move, sposto questo file nella categoria op, Castle of Tufo. È magico. Adesso se ricarico la pagina, questo file non ci sarà più. Però vedo che la categoria Castle of Tufo ha due elementi. Quindi non c'è un numero minimo e ci sono delle categorie che hanno bisogno di questo tipo di sistemazione. Perché? Perché gli utenti caricano nella prima categoria che gli viene a mente. Andiamo a vedere una città dove ci sono molti turisti, Roma. Se vado a una categoria generica, Roma, la prima cosa che vedo è questo bel template, dice per piacere, per pietà, utilizzate una sottocategoria, perché questa qua, che è la categoria generica, Necessita di frequente manutenzione in quanto è spesso affollata. Ed è spesso affollata. Oh, caspita, c'è qualcuno che ha sistemato tutto. Va bene. In questo caso è andato tutto quanto bene. Uh, Nights in Rome. Nights in Rome ha delle sottocategorie, però ha 200 e passa file. Forse questi file andrebbero sistemati da qualche parte, in una sottocategoria di... Uh, night in room. Per esempio, abbiamo molte foto di tram di notte. Abbiamo molte foto di, del foro traiano, del vittoriano. Vittoriale. Uh. Milano Non ha più di ah, 600. Scusate se, vi, scusate se vi interrompo. Scusa Ruth ma gong. Gong. <ride> faccio, faccio il, um, il gong finale perché appunto eh, mi sembra che comunque l'argomento sia inesauribile in un'ora e, <ride> e c'è tantissimo credo da, da, da dire è un mondo a, no, non riusciremo è a c'è il mondo dei concorsi ah. fotografici il mondo dei sistematori di categorie i mondi di cacciatori di taglie che cercano di cancellare i file delle PDC che sono spesso cruente. Uh, sì, sì, diciamo che eh, quello che, che enorme. Dire, quello che vorrei dire è appunto mh, intanto secondo me si sono aperti tanti temi, quello delle categorie, appunto come dicevi tu, anche quello dei tool che per esempio hai utilizzato che hai solamente citato, ma magari che tanti che hanno partecipato non non, non conoscono, non sanno utilizzare. Poi, vabbè, ci sono le domande in Super che da quanto che, che sono ancora lì senza risposta. Per cui magari possiamo chat, Magari possiamo continuare in chat okay. e gli rispondo. E in ogni caso, appunto, questo incontro, come tutti gli altri incontri, eh, sarà... cioè, è stato mh, registrato integralmente e quindi poi ehm, sarà eh, su, sul nostro canale YouTube per chi vorrà rivederlo e si possono anche fare commenti sotto al video quindi fare ulteriori domande. E Devi anche farle qui le domande. Ecco, o, o ecco al bar, direttamente al bar di, di Commons. E, quindi io eh, direi che ringrazio Ruthben e ringrazio tutti voi che, che, siete, che siete stati qua connessi oggi. E vi do intanto diciamo, appuntamento uh, al prossimo venerdì con uh, il prossimo webinar della serie che sarà uh, sulla campagna One Lib One Ref, quindi uh, bibliotecari diciamo, che arricchiscono Wikipedia uh, e inserimento di, di fonti. Uh, e si terrà proprio nel giorno in cui, di inaugurazione di la, della campagna a livello internazionale. Eh, direi che poi ci sentiamo tutti in privato con Ruthven, noi sicuramente per, per programmare un altro appuntamento. E, grazie, grazie a tutti.